buongiorno amici buongiorno amiche qui siamo con un nuovo box android e una nuova auto una toyota dell'amico riccardo allora il box è questo qui vi lascerò in descrizione nome e caratteristiche io lo pronuncio in italiano poi la pronuncia inglese la vedrete voi è scritto 6 cane il box ha tutto un case in metallo quindi dissipazione del calore senza problemi e ha la, la porta SD e basta, è un led di, di notifica quindi comunque il case è premium perché è tutto in, in metallo quindi scalda poco e non è rumoroso, non credo abbia una, una ventola siamo connessi già alla uh, USB della macchina abbiamo fatto l'accoppiamento del bluetooth al cellulare e in questo momento lo smartphone sta facendo tethering a questo box Android. Allora, box Android che ha 2 GB di RAM, Android 11, 32 GB di memoria interna e udite udite ha il GPS integrato. e Non c'è l'alloggio per la SIM telefonica. Quindi lo potrete collegare all'internet o col tethering del vostro cellulare o se avete un'auto con una sim propria eh, utilizzerete la sim dell'auto oppure se avete una saponetta che dà i dati utiliz utilizzerete questa. Allora collegarlo è la cosa più semplice del mondo quindi lo inserite vi vedrà un dispositivo CarPlay lo collegate e vi si apre questa schermata. Vedete? È fluido nonostante abbia un uh, processore mm, che non è Snapdragon, è un rock, rock chip, uh, comunque non, non ho notato rallentamenti o crash o crash di sorta. Uh, adesso vedete, possiamo collegarci a YouTube, uh, lo fa uh, velocemente e lo fa senza particolari uh, problematiche. Insomma, è abbastanza prestante come come box vedete stiamo sentendo stereo all'interno dell'auto e... e adesso quando ci riesco usciamo ok torniamo alla schermata principale se avete un account google vi collegate scaricate le vostre app che avete pagato se siete un po birichini come me e avete delle api K. Andate qui su file manager e le apk che avrete messo nella sd del box o nella memoria interna del box le installate e andranno perfettamente. C'è chrome, non so che versione sia ma ho visto che è ben ottimizzata e è carina comunque da avere, da avere in macchina e anche abbastanza fluida. Netflix funziona, Riccardo poi lo utilizzerà per il suo account Netflix, io non ce l'ho, però vedete è partito, è partito subito senza particolari problematiche. La chicca come vi dicevo è che ha il GPS, quindi vedete ci colleghiamo, ci colleghiamo subito, non usa il GPS della macchina, usa il GPS del box, è comodo avere maps avere maps in un box non tutti ce l'hanno uh, Gmail e va bene oh, funziona Android Auto noi ci siamo già collegati la prima volta vediamo un attimo quindi Android Auto si è collegato ma contemporaneamente si è scollegato il tethering dello smartphone quindi da questo momento android auto funziona funziona con internet del cellulare quindi come se voi foste connessi via cavo al vostro android auto ma in questo momento quindi quando va android auto il box giustamente avendo occupato il bluetooth e la wifi contemporaneamente eh, il box verrà meno il tethering e quindi la connessione al box vedete non c'è più per quello che vi dicevo perché questi tipi di box funzionano bene se li collegate a una saponetta esterna oppure se come nel mio caso nella mia Audi avete una sim inserita che dà il tethering a tutta, tutta l'auto Uh, quindi valutate un attimo se uh, può fare al caso vostro però comunque una, una volta che noi usciamo da, uh, da Android Auto ci potremo, non, è, non occupiamo più la, la wifi quindi il tethering si, um, si potrà riutilizzare uh, come sempre nel display nel cruscotto uh, vedete collegato un dispositivo un dispositivo in questo caso vedete vi dà le informazioni sul dispositivo e nessun'altra informazione. Eh, questi box sono belli perché potete utilizzare applicazioni come YouTube, come Netflix che su Android Auto non vanno, potete lanciare i vostri film eh, dalla, dall'SD però eh, non potete utilizzare il Bluetooth dell'auto quindi per, per chiamare dovrete utilizzare questo questa funzione va bene adesso vedete facciamo una prova del 190 vedete chiamiamo tranquillamente eh, però a questo punto non potete utilizzare le chiamate dell'auto ma dovete chiamare, dovete chiamare attraverso il box che comunque utilizzerà il vostro numero di cellulare eh, non è che dovete utilizzare utilizzare altro quindi come, come ho già detto sono box che hanno i loro vantaggi e i loro eh, svantaggi secondo me questo box se lo trovate sui 100-110 euro è da prendere perché non ha grandi problematiche se poi invece volete uno slot per la sim, volete un processore snapdragon 4 giga di ram eh, avete visto che il prezzo sale anche, anche notevolmente Chiaramente eh, l'alternativa a questi box, come sapete, sono a wireless Card Siphi che sono degli Android to Android, quindi eh, sfruttate solo la funzionalità wireless di Android Auto e nessuna delle altre funzioni che hanno questi, questi box. Eh, ho parecchie cosettine in arrivo soprattutto della 8 cast quindi credo che fine 2022 inizio 2023 ci vedremo con dei bei prodottini ciao